Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata speciale organizzata dal Movimento Zeitgeist Italia. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist Italia e oggi abbiamo il piacere di ospitare Lucia Beltrame. Lucia Beltrame è la coordinatrice dei volontari del comitato End EcoSide che è una proposta d'iniziativa uh, di legge eh, mirata al Parlamento Europeo. C'è una bellissima petizione da firmare nel sito petition.eu e eh, volevamo appunto presentare eh, Lucia, innanzitutto farvi conoscere Lucia e soprattutto eh, presentare la loro iniziativa e eh, i loro propositi, insomma, quindi senza, eh, andare oltre con, eh, senza andare oltre passerei direttamente la parola a Lucia che si presenterà e eh, esporrà anche eh, la, la iniziativa del suo comitato. Buonasera ancora e prego. Eh, buonasera a tutti, eh, come ha detto Vincenzo, eh, io faccio parte de del comitato di Ecoside e eh, stiamo lavorando per eh, un'iniziativa dei cittadini europei, che è una proposta di legge europea per il, la Commissione europea, eh, per proporre una legge che criminalizzerà eh, l'ecocidio, eh, che è il danno ambientale esteso. Una volta raggiunte un milione di firme di cittadini europei, la Commissione europea deve prendere in considerazione la nostra proposta e poi avviare il processo di introduzione di questa legge a livello europeo. La legge che noi proponiamo è per criminalizzare appunto l'ecocidio, che sono tutti i casi di danno ambientale esteso. Ok, perfetto. Beh, in questa serata, che è un'intervista trattino discussione, volevamo eh, non solo discutere della legge in sé per sé, ma anche del metodo. Insomma, eh, Lucia sa benissimo che quando. Quando ci ha contattato e ho risposto io sui nostri social network abbiamo comunque apprezzato ovviamente questa, questo tipo di iniziativa perché eh, nelle direttive europee e soprattutto in quelle nazionali italiane non c'è una norma che comunque tuteli in maniera chiara esplicita con delle degne sanzioni il tipo di reato in questione, cioè l'ecocidio, ovvero deturpare l'ambiente e quindi deturpare anche la nostra salute e il futuro delle generazioni successive che verranno eh, della specie umana ovviamente, quindi eh, volevo innanzitutto porre una domanda, eh, la domanda che ho posto sia sul social network ma la pongo anche a Lucia, eh, che tipo di sanzioni prevede questo tipo di iniziativa, eh, cioè legge che avete intenzione di portare avanti? Allora, ehm, la legge è basata sul principio di eh, diritto penale, e quindi eh, questa è un, una differenza importante dalle leggi vigenti che sono basate soprattutto sul diritto penale. Eh, civile diciamo e quindi eh, prevedono sanzioni amministrative ehm, ma eh, noi non crediamo sia sufficiente insomma che questa sia una delle ragioni principali per cui i danni eh, continuano i danni all'ambiente anche in modo così esteso e quindi vediamo necessario istituire un reato, eh, un reato penale insomma eh, l'ecocidio che, che è un reato molto grave eh, è importante sottolineare anche il fatto che L'ecocidio è un danno ambientale molto esteso per durata o per gravità o per estensione territoriale e che quindi diciamo, nonostante sia reato penale vediamo solo questi danni veramente estesi secondo questi tre criteri che, che, che possano essere criminalizzati a questo livello perché altrimenti vediamo giusto che insomma, dei reati minori vengano eh, sanzionati, diciamo. Ok, quindi diciamo che si prevede una, un tipo di sanzione eh, economica oppure coercitiva, in particolare l'incarcerazione. Parliamoci chiaro. Parliamoci insomma. chiaro insomma. Esatto, esatto. Perfetto. Senti. Eh... Siamo quindi al dunque, in poche parole posso dirti che una, un tipo di iniziativa del genere è unica, in particolare abbiamo anche cercato nella dichiarazione dei diritti dell'uomo mondiale praticamente un qualsiasi riferimento a questo tipo. di iniziativa. Tipo di detto per vedere se ci fu già eh, menzionata questo, questo tipo di abominio e purtroppo non, si, non, è, non è molto chiara, anzi è quasi inesistente qualsiasi violazione come diritto umano, eh, perché ovviamente inquinare l'ambiente vuol dire anche eh, privare del diritto alla vita, diritto a, a vivere soprattutto in maniera decente. Eh, ve lo dice uno che vive purtroppo vicino alla Terra dei Fuochi in Campania, dove purtroppo i tassi di leucemia sono molto, molto alti. Ma detto questo, eh, parlando di quelli che sono i principi fondamentali che ehm, fondano il movimento Zeitgeist eh, a livello internazionale è questo. Uh, il movimento Zeitgeist, come già ti ho uh, detto, scritto uh, la scorsa settimana, non approva diciamo, in linea di massima la, coer la coercizione attraverso lo strumento legislativo. Possiamo fare esempi uh, molto recenti storicamente, per esempio il proibizionismo, che in, in prima fase non ha portato esattamente a nulla, anzi ha portato solo alla reiterazione e eh, il, a perdurare del reato, dei reati che si uh, contestavano, in, in particolare in quel tempo l'alcol quindi lo sappiamo benissimo ma in generale ci sono bizzeffe, valanghe di studi che confermano che la legge in sé per sé mh, non fa assolutamente nessun danno se non vi è una cultura cioè uno stile di vita e cioè un'educazione in generale che comunque sia uh, parte di una società uh, in qualunque tipo di paese che comunque uh, non accetti un particolare tipo di reato per esempio ti posso dire semplicemente che eh, nelle scorse settimane abbiamo, abbiamo pubblicato un articolo riguarda, riguardante l'educazione carceraria e in pochissime carceri americane si è visto che laddove c'erano più investimenti su cultura ed educazione, lì diminuivano il numero di eh, detenuti in entrata e soprattutto i detenuti in uscita non avevano la percentuale molto, molto bassa di continuare a delinquere perché formati a fare comunque un qualche altro tipo di lavoro oppure avendo un qualche un tipo di cambiamento nella propria forma mentis. Quindi quello che voglio dirti, eh, non solo a te, ma ovviamente ci piacerebbe anche che il tuo eh, il tuo comitato avesse a cuore questo tipo di eh, iniziativa, che o consiglio come diciamo vogliamo chiamarlo, ovvero quello di eh, in, eh, introdurre oltre alla sanzione monetaria o all'incarcerazione un fondo che secondo me dovrebbe essere più del 50% per formazione e cultura perché come ti ho già spiegato la legge in sé per sé serve a veramente poco in questo caso, quindi volevamo dare questo consiglio a tutto il comitato affinché si introducesse in maniera chiara uh, e diretta questo tipo di uh, prevenzione culturale che secondo me farebbe risparmiare gli uffici tributari, uh, le forze dell'ordine oppure i, i moderni uh, sistemi di sicurezza per, uh, per, per uh, comunque ritrovare e, uh, sotto lineare questo tipo di reato, reiterato magari da uh, delinquenti o criminali in generale, quindi solo questo volevo dirvi e volevo sapere un attimo la tua risposta in questo caso, grazie. Certo, anche noi siamo d'accordo, insomma, per quanto mi concerne diciamo, a livello personale, anch'io non credo nella, nella coercizione insomma, e apprezzo molto l'approccio di Zeitgeist, e, e, ma mi riconosco anche il fatto che Siccome non è mh, riconosciuto comunemente come, mh, come reato, insomma, l'ecocidio, che è importante anche chiamarlo come tale, insomma, quindi già l'importanza di, di, di poter dare un nome a questo crimine, insomma, questa, questo danno esteso e terribile, insomma, è molto importante anche solo poterlo riconoscere come tale, dandogli un nome, e, mh, e che... Nella nostra iniziativa anche eh, abbiamo due obiettivi: insomma, uno è di raccogliere le firme perché eh, nasce con questo obiettivo principale, ma anche di fare informazione riguardo mh, ai problemi relazionati all'ecocidio quindi anche di, mh, di, di, di alzare il livello di coscienza collettiva riguardo a questo problema e di raggiungere delle soluzioni. Inoltre ehm, noi questa legge non, non vogliamo farla assolutamente per criminalizzare insomma eh, le persone responsabili, ma piuttosto per responsabilizzarle e, e, come ho detto, insomma, cambiare il livello di coscienza collettiva riguardo a questo tema. Quindi noi permetteremo un periodo di transizione eh, che varierà dai, dai 6 ai 12 mesi, ma che è negoziabile, eh, per, perché eh, diciamo, i responsabili possano cambiare mh, i loro i loro modi, insomma, le, le, le cose che stanno facendo, le loro attività eh, per Use non ehm, contravvenire la legge e, e che insomma noi speriamo che introducendo questa legge eh, via via si possa eh, cambiare la cultura in questo modo, riconoscendo il fatto che quando i danni sono così estesi e così gravi e così mh, a, a lunga durata insomma che, che debbano veramente essere considerati con un nome soltanto innanzitutto eh, che siano quasi come una forma di genocidio insomma per questo anche nasce il nome cocilio piuttosto che altro con l'assonanza al crimine del genocidio ehm, e che possa cambiare appunto la, la, la cultura il nostro stile di vita e l'importanza che diamo eh, alla natura appunto Guarda, mi fa molto piacere questo tuo discorso anche perché eh, hai, mi hai strappato una parola di bocca, cioè transizione. Eh, noi ovviamente abbiamo cercato, personalmente sono molto d'accordo su questa iniziativa e, e credo che anche gli altri coordinatori lo sarebbero e soprattutto sarebbero anche d'accordo diciamo, ad essere diciamo, partner eh, di questa vostra iniziativa come ovviamente strategia di transizione come ho spiegato prima, di linea di principio una legge e basta non servirebbe esattamente a nulla però ovviamente se eh, il comitato e spero che sia tutto, con, tutto il comitato abbia la tua forma mentis, eh, penso che comunque ci stiamo veramente avvici avvicinando a una risoluzione eh, positiva e soprattutto propositiva in modo tale da poter prevenire innanzitutto e, eh, e ovviamente riconoscere questa tipologia di reato che eh, come ben sappiamo è un abominio, eh, prima per la nostra specie e poi ovviamente per tutte le specie animali e vegetali che comunque proliferano nel nostro bellissimo pianeta che stiamo provvedendo a inquinare sempre più. Quindi mi fa molto piacere sentirti dire queste cose perché uh, la, la, le nostre idee diciamo, sono condivise anche da chi non ci conosce direttamente, quindi uh, ci stiamo avvicinando lentamente a un passo molto positivo e, e ovviamente questi tempi di uh, transizione, 6-12 mesi come hai prima detto uh, giustamente, servono per metà il primo nell'iter giudiziare e poi scatenare le reazioni successive come quelle della formazione della cultura, quindi io personalmente ti ringrazio e uh, vi faccio ovviamente in bocca al lupo per la, per la vostra iniziativa uh, ho, ho firmato personalmente la, la vostra iniziativa e l'ho anche condivisa, quindi penso che comunque sia, in, sia essenziale che almeno nella legislazione italiana si abbia un tipo di reato del genere poiché eh, non vi è in maniera precisa e dettagliata, insomma, io eh, per adesso diciamo non ho, non ho domande, e, eh, ringraziando ancora Lucia per passare la parola ad altri, mh, eh, potrei passare anche la parola ad altri coordinatori oppure chiunque voglia fare una domanda. Eh, personalmente, ho terminato per adesso, non, non, non appena avrò l'ispirazione, diciamo mi prenoterò in chat. C'è qualcuno che vuole parlare oppure lasciare direttamente la parola a Lucia? Beh, io volevo chiedere. Appunto, in che modo eh, state raccogliendo queste firme? Eh, se avete dei tempi che vi siete prefissati e, um, eh, e appunto, magari eh, se possiamo avere un link o qualcosa dove poter firmare online. Certo, allora abbiamo una, una rete di, di volontari in, in tutta Europa e abbiamo strutturato il comitato di modo che abbiamo un coordinatore per ogni paese europeo e, che poi è responsabile insomma, per coordinare tutte le attività dalla stampa alla coordinazione dei volontari al social media, eccetera, eccetera. E, le firme è possibile raccoglierle sia sul sito www.endecocide.eu e anche sul cartaceo, insomma i moduli cartacei si possono mh, caricare dal, dal sito internet e, e, sì, noi, siccome è un'iniziativa cittadina ognuno è libero di partecipare come, come vuole Ehm, invitiamo i volontari a, a raccogliere firme ad eventi che, che sono disposti a ospitarci, che si trattano di questi temi dalla protezione ambientale a quell'animale, ai diritti, alla democrazia, alla partecipazione cittadina attiva. Ehm, e è possibile anche fare informazione online, eh, scrivere a, a dei giornali, a fare lavoro sul social media. Ehm, io sono la, la referente e la coordinatrice anche in Italia, quindi per qualsiasi cosa è possibile contattarmi eh, per email. Eh, sul sito c'è il mio indirizzo, altrimenti è endecocide.eu. Eh, eh, noi siamo molto aperti a, a qualsiasi suggerimento, eh, siamo aperti a collaborazioni con, con altre organizzazioni, partenariati. Eh, facciamo molto lavoro sia su social media che, che su eventi. Stiamo adesso cercando il supporto di, di, di persone famose per diffondere insomma, più velocemente l'iniziativa perché abbiamo i tempi stretti come mh, chiedevi, eh, la scadenza è il 21 gennaio eh, entro cui dobbiamo raccogliere questo milione di firme di cittadini europei e quindi insomma stiamo cercando di, di accelerare il passo e di, di rafforzare mh, eh, la partecipazione sia dei volontari che la presenza su mediatica sia su stampa che su social media e, e le collaborazioni con organizzazioni e gruppi che sono attive sul territorio. Eh, grazie. Avete contattato anche il Movimento 5 Stelle? Ehm, noi cerchiamo di essere apartitici, quindi nonostante questa sia un'iniziativa principalmente politica, siccome è nel campo giudiziario, eh, cerchiamo di non associarci con partiti politici ehm, perché insomma vogliamo essere così apartitici, quindi la risposta è no. Ok, grazie. Okay. personalmente io posso dare anche un, una spintarella per quanto riguarda la diffusione dell'iniziativa, per quanto riguarda il movimento Open Source Ecology in Italia, quindi posso anche scrivere tranquillamente un post e, uh, sulle loro pagine Facebook per pubblicizzare la, la vostra iniziativa. Beh, in, in generale volevo dirti che anche il movimento Zeitgeist stava, stava appunto valutando uh, e ha anche sponsorizzato l'iniziativa del Basic Income, uh, ovvero il reddito di cittadinanza anche sulle nostre piante piattaforme internazionali, quindi come strategie di transizione queste sembrano ovviamente ottime idee, soprattutto nate da comitati indipendenti e di persone che vogliono darsi da fare per rendere questo mondo un posto migliore, quindi eh, non posso far altro che ringraziarvi eh, come tutte le altre persone propositive in questa nazione. Assolutamente, è importante per noi sottolineare che siamo un gruppo di cittadini indipendenti, quindi non siamo associati con... E nessuna, nessun partito politico e che abbiamo delle associazioni con delle organizzazioni ma cerchiamo sempre di essere apartitici e, e se possibile anche apolitici e, che però mi sono dimenticata di aggiungere che se un partito volesse indipendentemente sostenerci eh, noi questo non lo possiamo impedire appunto soprattutto essendo un'iniziativa cittadina che ognuno ha il diritto di di supportarci come, come vuole, quindi sia il Movimento 5 Stelle che Grillo stesso, che però è importante sottolineare che insomma, il supporto non può essere mutuale perché noi non possiamo ricambiare eh, questo tipo di supporto. Perfetto, anche perché vedo che dal vostro sito noi siamo il terzo paese firmatario, quindi eh, l'Italia che sembrava tanto il paese dove la cultura fosse scarsa, in realtà siamo al terzo posto, quindi è molto positiva come cosa, dietro a Francia e Inghilterra. Esatto, il responso in Italia è stato ottimo, spesso dico in modo un po' alternativo, insomma, che è arrivato il momento per l'Italia, che le persone sono pronte per questo cambiamento. E, diciamo Credo che sia arrivato un livello di saturazione in Italia perché siamo proprio al corrente di, di casi di ecocidio, è uno dei paesi eh, insomma, che è, è, è, in cui ci sono più ecocidi di tutta Europa e quindi gli italiani sanno bene quali sono le conseguenze dell'ecocidio e perché è importante eh, eliminarlo, insomma fermarlo, perlomeno criminalizzarlo. Sì, ascolta, volevo farti un'ulteriore domanda, avete anche delle personalità accademiche oppure esterne ovviamente ai partiti che vi supportano? Eh, c'è cioè un numero sul, sul sito c'è cioè un, una lista di, di sostenitori. Sì, alcuni sono de, degli accademici. Um, tra i più famosi sono eh, Vandana Shiva, eh, l'attività indiana eh, che è stata per la biodiversità, eh, ma l'ecocidio non è un concetto nuovo in realtà, se ne parla dal, dal 48 in, in, in diverse sedi. Quindi, come concetto non è nuovo, c'è anche un libro di Rifkin che parla di, di ecocidio. Quindi noi le, la cosa abbiamo fatto di diverso è proporlo come, come reato, diciamo, come crimine, nonostante anche questa non sia un'idea del tutto nuova, ehm, perché eh, era stato proposto eh, come quinto crimine contro la pace insieme al genocidio nello Statuto di Roma nel 1990. Eh, e quindi non è neanche questa un'idea del tutto nuova, quindi il concetto di ecocidio a livello sia accademico che giuridico diciamo eh, non è un'idea nostra, insomma, non, non siamo i primi a parlarne. Ci fa molto piacere che anche Vandana Shiva sia comunque tra i sostenitori dell'iniziativa, infatti non mi sorprende anche perché abbiamo, come prima Nino stava scrivendo in chat, abbiamo tradotto un suo articolo e lo, lo rilasceremo uh, la settimana prossima. Inoltre l'abbiamo anche incontrata uh, a Firenze, quindi è stata veramente una, una bellissima testimonianza di una persona uh, eccezionale secondo me, quindi uh, la conosciamo molto bene e ci fa molto piacere che l'iniziativa sia, sia a cuore anche sua, inoltre vi farà da sponsor uh, a livello internazionale, quindi è assolutamente positivo questo. Certo, e la settimana scorsa abbiamo avuto anche la notizia del supporto ufficiale di Edu, che è il direttore internazionale di Greenpeace e anche questa notizia ci fa molto piacere e speriamo insomma che ci aiuti a, a diffondere l'idea insomma in modo più in modo migliore anche in Europa certo certo è veramente una bellissima iniziativa e eh, ragazzi avete qualche altra domanda io volevo chiedere solo una cosa Uh, che eh, non lo so, forse non ho cercato bene o okay. che mm, eh, ehm, ho provato a cercare ma non ho trovato il, uh, cioè c'è un, un test, testo sostanzialmente che, che viene proposto attraverso queste firme. Uh, o, o mi sbaglio? E, sì, sul sito è possibile, c'è cioè il testo sia della direttiva ehm, che del, dell'iniziativa dei cittadini europei. E il testo dell'iniziativa dei cittadini europei, quindi dell'ICE, è tradotto in tutte le lingue europee, eh, mentre purtroppo la bozza della direttiva, diciamo per ragioni legali, è tradotta soltanto in inglese e in francese. Quindi è, è accessibile, ma soltanto in inglese e in francese. Ah, ok, perfetto. Allora sono io che non l'ho trovata. Bene, bene, molto bene, eh, no, così eh, bocche altro. Io avevo la curiosità: cioè co come viene determinata, la, diciamo, la quantificazione di, cioè dov'è lo spartiacque tra un reato ambientale normale e, e, e un ecocidio. E, allora, noi determiniamo tre criteri ehm, che in realtà sono stati stilati nell'ENMOD, nel ehm, ehm, che sono di, di durata, eh, quindi, eh, però noi, nella, è importante dire, allora, nel, dopo la guerra in Vietnam è stata creata una definizione di ecocidio e eh, che l'ecocidio è già reato in tempo di guerra. Ehm, siccome era stato usato, diciamo, come tattica militare dagli Stati Uniti in Vietnam. E, e dopo questa dichiarazione dell'EDMOD del 1977, eh, l'Ecocidio è stato definito come danno ambientale esteso, appunto, ehm, secondo questi tre criteri, che doveva essere sia esteso per superficie, quindi eh, oltre eh, 100 metri eh, quadrati di superficie, ehm, esteso in durata, quindi più di tre mesi o una stagione, e, e grave, insomma, molto severo in gravità. E, ma siccome dovevano essere, doveva eh, avere tutti e tre i criteri, nessun ecocidio è mai stato trovato. E quindi eh, noi abbiamo cambiato nella bot eh, e noi riconosciamo ecocidio, eh, qualsiasi danno esteso a ecosistemi, eh, che eh, corrisponda a uno soltanto di questi tre criteri quindi che sia eh, esteso in superficie o eh, esteso per tempo, insomma per durata o per gravità e quindi down. questa è una grandissima differenza che è molto importante perché ehm, dopo che è stato stilato questo NMOD nessun caso di ecocidio è stato trovato eh, perché erano troppo difficili da... Mh, eh, questi criteri eh, insomma è, è impossibile quasi trovare un, un caso di ecocidio che sia così esteso sia per tempo che per durata che per gravità e quindi per noi insomma è importante eh, che solo uno di questi tre criteri sia ehm, violato. Diciamo. Io vorrei chiederti Lucia in che modo eh, poi riuscirete a portare queste firme al Uh, parlamento europeo e uh, tramite chi allora noi stiamo usando proprio un processo di democrazia partecipativa istituito dalla commissione europea quindi in realtà abbiamo già avuto un dialogo eh, con la commissione europea in quanto abbiamo già mh, inviato la nostra proposta di direttiva e abbiamo già diciamo dato informalmente l'ok okay per la raccolta firme e, mh, e quindi, insomma, la, quando raccogliamo un milione di firme, eh, entro il 21 gennaio, poi ehm, ricontatteremo la Commissione europea e, e, e da lì parte il processo. Però è già un... Um, è proprio, si chiama iniziativa dei cittadini europei ed è proprio un processo di democrazia partecipativa istituito dalla Commissione europea. Insomma, non è una cosa nuova e, e quindi c'è tutto già un processo eh, da seguire un, un ITER che, che è già stabilito dalla Commissione Europea va ah, bene, grazie sì, in effetti già mi è capitato di firmare personalmente altre proposte sullo stesso sito perché poi rimandano a un sito dell'Unione Europea in cui ti cercano, eh, cercano anche i propri dati personali compreso il, il passaporto, quindi eh, richiedono tutti i tuoi dati personali, le tue credenziali per poter certificare eh, attraverso il loro da database che tu sia esistente, che sia soprattutto un cittadino europeo e che tu effettivamente eh, non ci sia alcun plagio o doppione, insomma. quindi è un sistema molto efficiente, eh, ci vuole un pochettino di tempo perché devi inserire tanti dati, però alla fine penso che sia stata una, un, una buona gestione per quanto riguarda delle iniziative popolari in tutta Europa. Esatto, questo è importante da sottolineare perché vuol dire, mh, purtroppo abbiamo visto dai dati che perdiamo eh, come minimo un terzo dei, dei voti in questo modo perché diciamo perdiamo un terzo dei voti tra le persone che cliccano firma ora e le persone che poi vanno a firmare. E, in alcuni paesi questo raggiunge la metà de de delle firme totali, e, che però insomma è importante ricordarsi che bisogna, siccome questo è proprio un processo di democrazia, quindi che poi... E speriamo che diventi legge, quindi è importante sottolineare che non, non, non si può firmare con un indirizzo email, ed è pure giusto che sia così, come diceva Vincenzo, e, che la commissione possa verificare che ogni, ognuno e, delle firme sia effettive e che non vengano doppiate, e, e così. Quindi purtroppo richiede un po' di tempo, ma è, è quasi come un voto insomma, una specie di referendum. Eh, una specie di referendum, quindi è proprio importante che siano autenticate tutte le firme e eh, ricordarsi che ci vogliono due minuti in più, ma, ma deve essere così per forza. Ma, eh, però ricordarsi anche che eh, le firme vanno su, su un sito mh, sicuro de, della Commissione e che non, non c'è nessun rischio a condividere questi dati. Ecco, questo sì effettivamente è molto importante. Certamente, anche perché dopo il caso DataGate, diciamo, le persone sono un po' restie adesso a dare le, le proprie credenziali personali a siti, quindi è importante che ci sia un'istituzione a garantire la privacy delle persone che sottoscrivono uh, questa sorta di uh, petizioni popolari. Certo, certo. Ma come ricordo io poi, insomma, quando spesso le persone mi dicono che non voglio condividere i dati, gli ricordo sempre che anche le stesse persone che prenotano i voli online, che magari comprano delle altre cose su altri siti online, quindi ricordarsi anche che noi non chiediamo i dati della carta di credito, vogliamo solo il passaporto, insomma, che va proprio su un sito sicuro del, della commissione e che non c'è nessun rischio a condividerlo. Anche se ce, già, ce li hanno già tutti i nostri dati, quindi... Appunto, appunto. Sì, quindi solo per eh, riconfermare e risottolineare che il, eh, il sito per, personalmente il loro sito non, non trae dei dati, bensì verrete reindirizzati in caso vogliate firmare la petizione, eh, verrete reindirizzati appunto al sito del, del, del, della Commissione europea, che, uh, che si vede già che è un sito totalmente a parte che conserverà le, i vostri dati uh, rispettando le norme sulla privacy, Insomma, quindi personalmente il sito endecosite.eu non, sarà, non avrà i vostri dati personali. Quindi eh, vogliamo rasserenare anche chi magari non ha mai firmato una petizione su un sito del genere e soprattutto di premonirsi di uh, carta d'identità o passaporto per quanto riguarda il nostro paese, perché sono indispensabili attraverso il riconoscimento e per evitare comunque doppioni o um, azioni fraudolente. Esatto, esatto. Bene, quindi praticamente una volta raccolte tutte le firme, voi ricontattate la Commissione, quindi poi immagino ci sarà una procedura interna? Esatto, sì, sì, sì. E serve che, che i membri del Parlamento europeo votino per l'emendamento, che, che venga... Questa è una direttiva, quindi che poi dovrà essere recepita da, da tutti gli stati membri eh, dell'Unione Europea, e, però, eh, come detto, segue proprio una procedura interna che è già stabilita. Eh no, volevo chiedere, no, eh, volevo chiedere, eh, il, eh, siccome non conosco molto bene eh, appunto questo strumento eh, europeo di eh, di eh, iniziative popolari per le direttive ehm, eh, hanno una, un certo potere vincolante o, o è un po' come in Italia che le leggi di iniziativa popolare insomma sappiamo che fine hanno fatto <ride> e, e immagino che l'Italia in <ride> caso a parte quindi che, che non, non saranno proprio eh, come in Italia, perché insomma, in Italia primeggiamo insomma, nei, nel, <ride> nella negatività, però eh, volevo sapere insomma, fino a che punto è vincolante, ecco, o insomma, quanto riguardo la questione. Ah, questa è un'ottima domanda, e, um, è assolutamente vincolante. Allora la Commissione europea è obbligata per legge a prendere in considerazione la nostra proposta e poi avviare il processo di introduzione della legge, quindi non c'è dubbio che questo avvenga. Insomma, non... Certo non possiamo assicurare che diventi legge, questo non lo possiamo assicurare perché appunto è una democrazia, quindi noi non possiamo imporre che vengano accettate delle leggi. Però eh, la Commissione europea è obbligata, proprio per legge attenuta, a avviare il processo di introduzione della legge. Quindi poche parole eh, sono a ricevere la vostra iniziativa e a discuterla al Parlamento europeo poi ovviamente chi eh, è predisposto chi è rappresentante dei partiti dei vari Stati membri ovviamente dovrà metterla ai voti quindi eh, almeno su questo possiamo confermare che la loro iniziativa non verrà buttata al vento poi ovviamente se non sarà eh, fatta una legge appropriata ovviamente non, è, non sarà di certo la responsabilità del Comitato bensì dei rappresentanti eletti eh, dai vari Stati membri quindi indirettamente anche da chi ha votato queste persone che magari eh, non votandola mh, hanno votato insomma persone con una sensibilità scarsa per quanto riguarda questi eh, argomenti sono molto chiaro e diretto perché in, in, noi come movimento oh, supportiamo sempre eh, il, il potenziale umano oh, singolo e quindi eh, diamo poco adito a teorie secondo cui c'è è sempre il, il vertice della piramide a fare tutto, eh, noi invece eh, diciamo, siamo eh, diametralmente eh, diversi per quanto riguarda le nostre affermazioni in quanto affermiamo che il nostro consumo e il nostro voto in generale e soprattutto il nostro consumo cosciente sono determinanti per rendere il mondo un posto migliore quindi seppur eh, le multinazionali i partiti politici utilizzino questo paradigma e certe strategie in maniera intelligente per eh, governare i, i paesi o in generale in tutto il mondo, ovviamente siamo sempre noi e soprattutto eh, per quanto riguarda negli stati democratici a, a selezionare questo tipo di classe politica o, o peggio ancora con il nostro consumo selezioniamo le multinazionali o le aziende private che comunque eh, hanno mar grande margine di mercato, quindi vogliamo semplicemente chiarire questo anche eh, di fronte a Lucia, pur in modo virtuale, ma comunque per dar spazio all'idea che comunque se una legge oppure un determinato evento non avviene in generale, eh, la colpa non è sempre solo del vertice, ma c'è anche una sorta di responsabilità anche da parte della base. Assolutamente, assolutamente certo io sono molto felice eh, di sentire appunto che perlomeno a livello europeo abbiamo insomma eh, che ci sia questo vincolo perlomeno di ascoltare e di discutere ciò che propongono eh, i, i cittadini eh, e magari <ride> magari si andasse in questa direzione anche, anche in Italia, eh, visto, che, visto quello che ho detto prima. Insomma, comunque, bene, bene, sono molto, molto contento. Beh, io ti ringrazio, Lucia, e sicuramente posterò la tua, il tuo sito, insomma, la, il link delle de, de, de firme eh, dappertutto. <ride> Benissimo, benissimo, grazie. Sì, mi sembra anche di notare che eh, comunque il coordinamento è anche eh, d'accordo sulla sponsorizzazione ufficiale su, sulle nostre piattaforme quindi eh, saremo molto contenti di pubblicare la vostra iniziativa come ovviamente strategia di transizione per, eh, per fare un passo avanti e per tutelare il nostro pianeta che è una cosa assolutamente fondamentale, quindi eh, vi faccio i miei auguri più profondi e un ringraziamento per la vostra sensibilità e per ovviamente tutto l'impegno e l'attivismo che ci mettete, perché siamo comunque eh, molto simili, eh, anche se parliamo, eh, parliamo um, attraverso parole eh, diverse, comunque il, il messaggio che vogliamo eh, diffondere è, è lo stesso, è il medesimo, quindi sono assolutamente felice come è, Mass è Massimiliano e come eh, d'altronde tutti noi ne sono sicuro e quindi provvederemo a far sì che questo vostro obiettivo sia realizzato, quindi senza e senza alcun eh, ritorno di qualsiasi genere, perché eh, lo facciamo solamente perché mossi dal, dal bene che vogliamo alla specie umana e a, a tutte le altre specie ovviamente, e soprattutto al nostro pianeta, quindi ti ringrazio di nuovo. Sì, grazie. grazie mille a voi, grazie grazie per avermi dato questa opportunità e, e grazie per il lavoro che fate voi, insomma siamo contenti di, di potervi contare come eh, collaboratori e soci, ecco, eh e speriamo di raggiungere presto questo obiettivo l'unione fa la forza lo sto imparando sempre di più insomma soprattutto facendo questo lavoro è importante diciamo mettere da parte le, le piccole differenze per, per il bene maggiore ecco questo è molto importante infatti penso che um... Eh, la questione appunto della legge, non legge, eh, la, la punizione, non punizione eccetera, eh, vengano secondo me eh, messi un po' da parte perché secondo me il, il, la questione principale che deve passare è proprio l'ecocidio. E per quanto riguarda questo argomento il movimento è molto molto sensibile perché chiaramente eh, fa parte anche proprio del nostro modo di pensare e di ehm, eh, valutare diciamo, l'impatto eh, del, eh, dell'inquinamento per quanto riguarda il nostro futuro. Quindi assolutamente è un'iniziativa eh, un di coscienza, di, di, di consapevolezza per quanto riguarda questo tema eh, che ci vede sicuramente. Molto, molto vicini a voi ehm, e quindi assolutamente direi che mh, proporla e riproporla fino a che voi non riusciate a raggiungere il, il vostro obiettivo direi che è molto importante, appunto, tralasciando eh, alcuni punti. Insomma, ecco, si può chiudere un occhio in questo punto. Da questo punto di vista, perfetto, ok, no, mi sto veramente rendendo. Punto che diciamo a questo punto è importante proprio come dicevo prima e come dicevi tu che insomma le, le piccole differenze vengano messe da parte per, per raggiungere insomma che quello che poi è l'obiettivo di tutti quindi è proprio importante riconoscere che comunque si fa, eh, le cose che ci accomunano piuttosto le cose che ci differenziano e, e poter eh, la, lavorare attraverso appunto le cose che ci accomunano per eh, per raggiungere insieme questi obiettivi che poi sono gli benissimo direi che ti faccio anche tantissimi auguri e speriamo di raggiungere presto eh, la cifra in tempo insomma bene bene no eh, io d'accordissimo insomma con Vincenzo con, Gio eh, con Giovanna e anche con te Lucia e, mm, e appunto e, eh, appunto penso un po come ha accennato Giovanna che, che questa cosa qui ha, ha, appunto al di là de, degli aspetti poi de, dei risvolti eh, legali e penali cioè il fatto che esista cioè che venga riconosciuto che esiste l'ecocidio è fondamentale quindi ribadisco di nuovo questo concetto che secondo me è importante lo dissi anche qualche giorno fa una riunione che abbiamo fatto tra di noi e, e, e lo ribadisco qui è, è fondamentale perché anche questo eh, eh, sebbene appunto le differenze che abbiamo citato eh, comunque in qualche maniera incide ne, nella cultura nella percezione delle persone che hanno di determinati comportamenti ecco Decisamente, decisamente. Eh, noi speriamo proprio che possa avere questo effetto e quindi non, eh, come dicevo all'inizio che la, la nostra iniziativa nasce eh, principalmente per cambiare la coscienza e se potessimo farlo in così poco tempo senza usare questa strategia legale e penale lo faremmo, ma insomma noi vediamo che questo è il modo più, più efficiente. E più rapido per quanto ci concerne adesso nel, nel 2013 e quindi speriamo che comunque sia a lungo termine questo senza dubbio cambierà la, la nostra concezione eh, dell'importanza degli ecosistemi e la nostra dipendenza dagli ecosistemi e quindi speriamo eh, che non sia mh, che non passi troppo tempo prima che, che succeda insomma e che Debba, non, non dobbiamo insomma, criminalizzare troppe persone eh, in questo processo di transizione. Anche perché, comunque, anche se, eh, per esempio, parlando sempre della, della terra dei fuochi, eh, che appunto è un è detta, dove vi è anche il cosiddetto triangolo della morte, eh, le aziende, molto spesso le aziende europee commissionate da aziende successivamente eh, nel, che, dove vivono nel nord Italia, soprattutto nella zona incaricavano con, con, attraverso degli illeciti eh, lo sversamento comunque, eh, di rifiuti molto tossici, addirittura anche nucleari, nelle, nelle nostre aree rurali eh, dove i contadini eh, coltivavano e, e purtroppo coltivano ancora vegetali, frutta e verdura e quindi eh, stanno letteralmente uccidendo anche a loro insaputa, spesso e volentieri, eh, persone, bambini e tutto il resto. Quindi, eh, è molto importante a, a abbiamo già sottolineato che non c'è sempre il top come colpevole, ma soprattutto laddove il nostro sistema permette un, un guadagno veramente eccezionale, lì si possono strutturare situazioni ahimè come quelle che, eh, che, abbiamo, che abbiamo di fronte. Quindi è la, soprattutto la, la cosa più grave è che un boss della mafia come Carmine Schiavone abbia dovuto invadire per la seconda volta a distanza di più di dieci anni il, la sua colpevolezza e soprattutto eh, il fatto che eh, egli abbia collaborato e abbia ragguaiato già lo Stato in passato e adesso nel 2013 su ciò che aveva fatto lui e la sua famiglia camorristica, quindi è ancora più grave che certe cose siano commesse, ma soprattutto le orecchie che non hanno ascoltato, insomma, quindi eh, segreto di Stato, eccetera, eccetera. Ma non entriamo in altri particolari, altrimenti deviamo il discorso e, e andiamo a finire in un altro ambito di cronaca giudiziaria che non ci compete in questo caso. Quindi se non ci sono altre domande... Perfetto, allora non ci sono altre domande, quindi io rifaccio di nuovo gli auguri a Lucia, la ringrazio per essere stata qui questa sera con noi, eh, gli utenti della nostra comunità, i simpatizzanti e i neofiti o gli estranei potranno ascoltare questo bellissimo podcast. Con... Questa iniziativa attraverso i nostri canali social media, eh, il nostro sito ufficiale, anche il internazionale, eccetera, eccetera. E, e ribadirò che eh, insieme a tutti gli altri eh, coordinatori del movimento eh, provvederemo a diffondere maggiormente eh, l'iniziativa, questa bellissima proposta di lez, legge di iniziativa popolare eh, fatta al, al, al Parlamento europeo. Quindi sottolineando che il sito personale de, di questo comitato che è non raccoglie i dati personali e soprattutto che la legge eh, europea stabilisce obbligatoriamente la discussione nel caso di raggiungimento del goal, cioè che un milione eh, di firme. Chi... Giusto Lucia? Esatto, esatto. Appunto. Ok. Quindi saluto Lucia e saluto tutti quanti. Ci sentiamo uh, domenica prossima. Buonasera a tutti, io sono Vincenzo Barbato, coordinatore del movimento Zeitgeist. Buonasera ragazzi.